Il fiume la portò sopra una stella. Sola, senza ricordo, un dolore. Vivevi senza il sogno di un amore. Ma un re senza corona e senza scorta, bussò tre volte un giorno alla tua porta. luna il suo cappello come l'amore rosso il suo mantello tu lo seguisti senza una ragione come un ragazzo segue l'aquilone e c'era il sole aveva gli occhi belli lui ti baciò le labbra e di capelli e la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani, i suoi tuoi fianchi. Furono